Tornata dalle vacanze il mio frigo si presenta così C'è della feta che scadrà nel 2000 mai Acqua, cioccolato, pomodori secchi, pepe che mi ha regalato, prisca e letizia Basta, acqua Mentre il freezer c'è il latte di luna che per metterlo via e congelarlo l'ho dovuto fare a cubetti Piselli, dei fagiolini che stanno per finire, qualcosa che avevo congelato. Queste sono melanzane e queste sono delle mozzarelle congelate che sotto vostro consiglio le ho congelate. Quindi, qui urge una spesa. round di spesa l'ho fatto alla Lidl principalmente perché devo prendere gli schier compro quello perché costa metà del faie e ha gli stessi valori nutrizionali gli stessi ingredienti ne ho presi giusto 12 sono arrivata bisogna iniziare al top adesso li metto via Aspetta, ottimo allora continuando in ambito proteine Diciamo, a Lidl prendo fiocchi di latte, questi non li ho mai presi a Lidl, volevo provarli Costano come al solito 60 centesimi, tipo 80 centesimi C'è scritto senza glutine, cosa che nei precedenti non c'era scritto Quindi ottimo, bravo Lidl Altra fonte proteica, uova Io sinceramente prendo le bio Secondo me sono molto più gustose. Non mi piace l'idea che siano maltrattati gli uccellini e che, insomma, non lo so sinceramente perché prendo bio, ma mi sento meno in colpa di aver ammazzato dei pulcini. Non so perché. Altra fonte proteica che prendo al Lidl è il quark, quark magro con cui ci condisco sia la pasta che ci faccio magari uno spuntino, perché è buono, sa di yogurt, ma non è yogurt, è più formaggioso, e mi piace, con la frutta, soprattutto con la banana e la cannella e il burro di mandorle. È tipo la mia merenda invernale preferita. Spostandoci invece con fonti proteiche e grassi, abbiamo un pochino di più, perché a me piacciono. Quindi un mix sono la ricotta... Che ha infatti 9 grammi di grassi e 7 grammi di proteine è Un equilibrio Mentre gli altri erano più low fat E più o meno i carboidrati sempre, sempre gli zuccheri del latte Comunque quindi Poi abbiamo L'amatissimo salmone Voi sapete che io amo il salmone Questo è un nuovo brand Che ha preso la Lidl Perché non l'avevo mai visto E l'ho pagato per 200 grammi 4,49 euro Però è tutto pulito Perché io, non so, mi fa schifo mangiare la cosa nera Non so cosa sia Mi, non so, mi ribrezza E infatti la tolgo sempre Quindi dei 200 grammi, che poi non sono mai 200 Ne butto sempre qualco, qualcosa E siccome lo devo buttare Insomma, ho preso questo qua che è pulito e tutto cosa E altra cosa, bella... Altra cosa bella pulita è questa bresaola Che io compro per poter poi ordinare la pizza E mettere sulla pizza Così che siccome a me piace prenderla da sporto Se io prendo da sporto la pizza e la mangio a casa Preferisco metterci il mio etto di bresaola No, non è vero, non ci metto un etto Ma comunque metterci la mia quantità di bresaola Piuttosto che le due traffettine che ti mettono in pizzeria Quando la mangi lì Amen. Diciamo che la bresaola è la cosa più non naturale che mangio E infatti la limito più o meno diciamo a mangiarla soltanto con la pizza Non per renderla meno sana e non perché per me la pizza è uno sgarro Ma perché mi piace la pizza con la bresaola La bresaola la mangio anche negli spuntini quindi è parte integrante della mia dieta però cerco di limitarla in quanto gli ingredienti della bresaola non sono sanissimi o meglio non sono ciò che io predico che vorrei mangiare come vorrei mangiare e infatti contiene destrosio, aromi naturali conservanti eccetera niente di trascendentale, niente per il quale morirò e infatti la mangio però è un pochino tra le... è, forse è la cosa meno meno Naturale, salutare che mangio Perché anche se compro altre cose insaccate Ad esempio abbiamo parlato di Rassalomone Questo è soltanto salmone e sale Certo badiamo Alla quantitativa di sale Nelle cose insaccate Allora non dovrei mangiare niente di questo Però voglio vivere E sono ritornata a essere studentessa Qui a Piacenza Lontani sono i tempi Del mercato del pesce Di lago mi manca poi ultima fonte di grassi e proteine il adoratissimo parmigiano reggiano se vi chiedete quale sia meglio tra parmigiano e reggiano e grana padano c'è un video in cui ne parlo in cui spiego la differenza perché me l'ha spiegata all'università, quindi ho voluto condividerlo con voi in un mio vecchio QA di quest'anno. Quindi andate a vederlo, vi linko il video qui, non la farò mai. Andate a cercarlo, C'è. Cioè, cercate magari su Google Silvia Fashion Parmigiano. Non lo so. Lo troverete, spero, ve lo. Anzi, mi impegnerò a metterlo qui adesso, qui. Continuiamo su grassi. Una roba c'è cioè di grassi E i grassi puramente grassi Sono il mio amatissimo avocado Io lo metto ovunque Mi ci farei il bagno Anzi ho anche comprato bagno schiuma all'avocado E anche lo shampoo all'avocado Vabbè insomma sì Amo l'avocado E appunto è un'ottima fonte di grassi Per i capelli Che serve a aiutare A stimolare la crescita dei capelli Vi giuro che io ne mangio tipo quando sono mature non sono sassi, forza valetta! Non ci ha fatto niente, duro come la pietra. La mia porzione è metà, indipendentemente dalla misura dell'avocado, cioè se è grande così la mangio metà. No, scherzo. Però comunque sì. Amo l'avocado e um, basta. Verdura. Frutta e verdura, allora non ho trovato molto a Lidl in realtà perché c'erano dei prezzi assurdi, cioè delle zucchine enormi, transgeniche e orrende, a 1,60 euro, gli ho detto, ve le potete tenere, vado ad essere lunga, vorrei tanto andare al mercato, ma vabbè. Ho preso insalata iceberg, che è quella che si tiene più a lungo nel frigo e dura più a lungo ed è ottima, amo il crunch, amo, adoro. Rucola. In busta, già lavata, prendi e butta Insalata fatta Sempre come verdura u uh, cedriolo Olandese, non lo so Non mi sono mai piaciuti, non mi piacevano Però sì Jimmy ha fatto assaggiare i cedrioli <ride> Non contiene Patate, non so se queste rientrano Nei tuberi frutta, no Frutta no, verdura Verdura, tubero, patate. Dai, su, ho preso due kiwi, li vuoi qui kiwi? Presa la prima, ve lo giuro. E per la colazione, mm, questo è ammaccato. E poi banana, la cichetta banana, ne prendo poca di frutta perché vivo da sola, non dura tantissimo. Qui fa un caldo della Madonna. Quindi, tipo, domani sarà già nera. E quindi non posso comprarne all'infinito Perché se no la butto E a me non piace buttare la roba E quasi quasi questa banana Io adesso me la sgranocchio Vediamo quella bullina di scura Ok Finisco la spesa al Lidl Con limone Prendo questo qua e lo spruzzo ovunque Io adoro marinare la carne, il pollo, nel limone Quindi lo taglio tutto a cubetti, spruzzato di limone Lo lascio lì magari tutto il giorno In frigo E poi lo tiro fuori E poi per finire all'idol in questo periodo C'è la mia e più grande gioia cioè la passata di pomodoro della Mutti Con il basilico Voi sapete che vi rompo sempre le palle Sul fatto di cercare quella con solo pomodoro però la Mutti è la Mutti, cioè, cioè è troppo buona questa, poi col basilico è pazzesca. Questa è pomodoro, sale e estratto di basilico, quindi a differenza di quello che vi dico sempre, cioè sto dando sale in più, ci se ne fanno ragione, per questa te la farò ragione. È buonissima, vi giuro, la Mutti in generale è buonissima, ma questa col basilico l'ho trovata a 89 centesimi, di solito costa 1,50 euro, quindi felicissima. Poi interessantissimo, ho comprato la carta stagnola per la conservazione degli alimenti in modo salubre e comodo. Basta, questo è il round one della spesa, dovete sapere che questo è comunque un primo giro per cercare di riempire un po' il frigo. Io non posso fare grandissime spese perché ho il motorino, quindi è già stato complicato portare su tutta questa roba. Ah, e ho anche preso una cassetta d'acqua, quindi eh? Mentre dopo domani arriva mia mamma, e con lei andrò a fare un giro alla metro per prendere carne, pesce, mirtilli, sì. Boh, che adesso vado in palestra. E poi dopo vado all'esilunga a, prend all a prendere il resto che non trovo al Lidl come il cacao amaro, le gallette, non so. Cosa che mi sono scordata. Ah, se vi interessa saperlo, tutta questa roba che ho comprato è venuta a un totale di 39,50 euro. Good. Lo skir 12 pezzi, 11,88 Ho una dipendenza assurda. Ciao! Beh, ma questa si potrà mai lasciare lì. Questo è un cioccolato al 100%, quindi gli ingredienti è solo pasta di cacao che ho comprato al mercato del cioccolato, non so se lo fanno anche nella vostra città ma c'è la, no, la fiera del cioccolato che fanno magari d'inverno e ne avevo comprate tipo 5 barrette e se non erro questa è l'ultima oh, mi sono durate quasi mezz'ora. faccio così, un cubetto che è bello grande lo mangio a metà insomma lo faccio sciogliere sulla lingua ok, ora vado ad allenarmi ciao oh, e tu? allora questo allenamento si articola in una sessione di upper body e poi un allenamento tabata iniziando con l'upper body inizio con delle trazioni alla sbarra in negativa, ne faccio praticamente solo una per tre serie dove semplicemente salto, rimango appesa alla sbarra più a lungo che posso, è distruttivo dopo per continuare a tartassare i dorsali passo alla trazione alla sbarra che può essere fatta sia con banda elastica oppure come nel mio caso assistita, questo è per chi come me non riesce a farle senza, ma ci sto riuscendo, vedo quei muscolini della schiena che stanno crescendo e ce la farò, quindi piano piano eh, cerco di ridurre il peso da aggiungere al macchinario, perché questo è un macchinario dove più peso metti significa che più te ne stai togliendo, quindi in teoria meno peso metti meglio è spero di essermi fatta capire ma sono sicura che lo conoscete perché usatissimo questo macchinario provato per la prima volta appoggiando le ginocchia e non stando in piedi ed è decisamente migliore attassati i dorsali passo ai pettorali con queste croci con manubri su panca a 15-30 gradi, insomma, panca leggermente inclinata mi piace molto questo esercizio perché sento davvero il centro del petto lavorare e riesco a controllare bene i manubri dove vanno questo può essere fatto anche con i cavi basta mettere la panca in mezzo alle due ercoline e utilizzare quello però solitamente è difficile perché c'è sempre gente che vi vuole usare i cavi che non vi permette di fare questo esercizio quindi un consiglio è farlo con i manubri e poi si passa alle spalle. Queste sono delle distensioni con manubri sopra la testa. Un mio consiglio è di farle davanti a uno specchio perché si tende a girare il braccio e non si sa bene a volte come tenere il braccio e senza saperlo spesso si tiene una spalla più alta e una spalla più bassa. Qui sinceramente, qui lo ammetto per motivi di fare il video l'ho fatto in questa zona dove c'è luce, però non c'è lo specchio solitamente lo farei nella zona dove è più buio, come all'inizio del video dove ci sono gli specchi ed è migliore e poi passo a... in realtà prima c'è un esercizio per i tricipiti ma come vi dicevo è nella zona buia che è difficile filmare però poi c'è un esercizio per i bicipiti questo è un semplicissimo bicep curl con il bilanciere qui sto usando quello da 14 kg e che dire, il bicep curl è il mio esercizio preferito importantissimo nell'esecuzione è tenere le braccia lungo il corpo non troppo larghe e non troppo strette lungo, e non portare i gomiti in avanti nel momento in cui si fa fatica si tende a voler portare il gomito avanti va bene, diciamo che è tollerabile però cerchiamo di non farlo e di tenere i gomiti indietro e poi ho finito questo allenamento con un allenamento Tabata cioè ho scelto 6 esercizi da fare in sequenza con 20 secondi di lavoro 10 secondi di riposo che sono praticamente i 10 secondi per andare all'esercizio dopo Tabata è molto flessibile molto interessante perché puoi davvero inventarti gli esercizi on the go non c'è un piano da seguire un piano da rispettare puoi fare davvero quello che vuoi l'importante è rispettare i tempi e infatti sinceramente questo workout me lo sono inventato lì per lì senza pensarci prima senza venire con una scheda ed è molto flessibile in questo modo è davvero davvero interessante perché lo puoi rendere più challenging più difficoltoso quanto vuoi come vuoi qui ho fatto un workout di sei esercizi per quattro giri praticamente il, uso un'app chiamata timer che potete scaricare dall'app store che mi uh, dà tutti i tempi da seguire, da rispettare che io ascolto in cuffia e vado. Sono 20 minuti in questo caso di esercizio continuo, non stop se non per quei 10 secondi o la fine di ogni esercizio, ed è davvero un killer dopo una sessione magari di upper body dove non si è fatto poi così tanto movimento. Che io adoro e sto adorando e sto imparando ad adorare. Qui vi ho fatto vedere due round del workout. E dopo che ho finito questo workout, peace, love, finto allenamento, andiamo a casa a mangiare. Allora, scusate la mise, sì lo so, sono oscena, devo ancora andare dal parrucchiere. Ma ragazzi, allora, voi dovete sapere che gli ultimi giorni prima di partire per le vacanze stavo cucinando una patata in microonde, praticamente sapevo, o comunque l'avevo sempre fatto, di lavare una patata, bucherellarla e avvolgerla nello scottex e poi può andare in forno a microonde 3-4 minuti, minuti la patata è pronta dipende dalla grandezza bene, io l'ho fatto, sempre fatto un giorno lo faccio si vede che mi sono dimenticata la patata nel microonde praticamente mentre ero lì lontano per fortuna il microonde si è aperto e c'era la patata in fiamme dentro cioè la casa si è affumicata, il forno a microonde è rimasto in delle condizioni pessime. Ve lo faccio vedere, cioè questa è la condizione del mio forno a microonde, nuovo, nuovo. questo ha nemmeno due mesi, cioè un disgusto. Per pulirlo ho provato di tutto, l'ace, lo sbiancante, qualunque cosa, però il, quello schifo è rimasto, come notate, e adesso mi dispiace perché... E mi dà fastidio perché sono è, un, è un elettrodomestico nuovissimo E sembra del paleolitico Allora ho detto alla mamma questo è il mio problema E lei se ne è uscita con Ma perché non usi questo? Cioè, mi ha detto proprio non prendere quello di un'altra marca o un altro tipo Questo Anticarboristeria sbiancante Ciao ragazzi Ho messo il dentifricio qui sul fondo e adesso con la paglietta lo sto togliendo però vi giuro guardate la differenza questa è la parte che ho già passato e quella dove sto facendo agire e adesso continuo a sfregare aspetta ciao raga funziona Adesso passerà tutto il giorno, sarà distruttivo perché arrivare fin lassù e sotto, Madonna, giù a me, sarà difficile, però sta venendo come nuovo. Ciao, raga. La mamma è sempre la mamma. Yuppie! È giunto il momento di dare una sistemata a questa matassa, quindi entro <ride> così mi ammazzerà. Belli sparchi, E la magia è stata compiuta, cioè guardate che capelli, finalmente, vi giuro ho passato due mesi con questa matassa, adesso finalmente sono belli lisci, morbidi. Allora abbiamo iniziato un trattamento di riparazione, quindi devo fare più sedute per cercare di riparare i danni che ho arrecato ai miei capelli in quest'estate, ottimo, uh, però sono contenta, finalmente sono tornata alla mia chioma. Oh, finalmente che ho assunto sembianze umane e sembro persino una ragazza Posso girare qualche video e top! Ovviamente la batteria è scarica, top! Allora, sono passata al mio fermo posta, che c'è qui a Piacenza Qui trovate l'indirizzo e tutte le indicazioni nell'info box qui sotto E ho trovato questa lettera di Elisa, grazie Elisa la leggerò e ti risponderò Bella pesantuccia, eh? E poi mi è arrivato questo pacco. Cioè, grazie. Io so già cosa c'è dentro e so già che devo ringraziare il team Sgarro, Non so perché è questo nome. Anche se io in realtà ho parlato con Stefano che vedendo la mia passione per le mandorle... vuole far fare un workout Ho capito io Ha deciso E ha voluto Mandarmi Che cos'è? Oh, oddio oh, Grazie Pistacchi di bronte Cioccolato al peperoncino E Cioccolato al 100% grande! questi sono regali che mi mostrano che mi capite che sapete chi sono che ci tenete davvero a quello che dico, quello che penso quello che faccio, grazie mille wow fantastico ve l'avevo detto che la cioccolata sta proprio finita e uh, uh, uh, uh. mandorle di modica queste sono mandorle 100% italiane io vi faccio il taste test in diretta, allora Mandorla di Modica Buono La differenza si sente Vabbè Già che ci siamo assaggiamo i pistacchi no? Tanto Mmm, -hmm. Oddio Basta. Io concluderei qui questo video. Senza volerlo è diventato abbastanza lungo, quindi non vi voglio tediare oltre. Spero di avervi fatto sorridere, di avervi fatto divertire. Sinceramente io mi sono divertita e mi sono divertita anche a modificarlo. Vedo che sta uscendo nei video il mio carattere. Io sono così, sono davvero... Non voglio dire che sono simpatica, però... Sono meno impostata di quello che magari è potuto trasparire finora Non lo so perché mi sto lasciando più andare Forse perché ho preso, con molta calma, dopo un anno e mezzo, quasi due anni di video Ho preso confidenza Quindi sono davvero molto più me stessa e meno impostata e meno timorosa di fare la scema Quella che vedete ora è la Silvia che la gente conosce e quella che sono non che prima non fossi la vera Silvia ovviamente, però magari ero più impostata, magari tagliavo le parti in cui facevo la cretina, mentre ora ve le do perché mi fa piacere su Instagram quando mi scrivete che vi faccio divertire, che aprite Instagram e guardate le storie per ridere, che vi faccio ridere. Sarò il vostro clown per sempre, ve lo prometto, sono fatta così, so, mi prendo in giro, mi piace prendermi in giro, sono proprio contenta e basta. Io vi saluto, vi ringrazio di aver guardato questo video, spero che vi sia stato utile, spero che vi sia piaciuto, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!